Ciao a tutti, oggi sono qui per rispondere a una domanda che molti giovani youtuber si fanno Le pagine di spam su facebook Servono a qualcosa? Beh, ovviamente la risposta è assolutamente no E ora vi spiego perché Allora, il concetto della pagina di spam su facebook è molto buona Cioè, la pagina, tutta la gente che si vuole pubblicizzare dei suoi contenuti Entra dentro questa pagina, mette i propri contenuti e mandate che altre persone vedono quel contenuto e se gli piace continua a seguire il creatore di contenuti. Qual è il vero problema? Perché ovviamente c'è il problema che chiunque entra in una pagina di spam non gliene può fregare di niente degli altri. Il suo unico scopo è quello di pubblicizzarsi 300 volte al giorno come sempre i soliti video di Clash of Khan, Minecraft e cose così mentre momento in cui tu posi in te nel suo territorio cosa fa? ti scrivi nei commenti, facciamo sub sub e il massimo del trash che può succedere e fidatevi che succede è che pubblicano il loro video sotto il tuo video UUUUH! quindi alla fine se tu vuoi ammettere il tuo video qua o non lo metti alla fine non cambia assolutamente nulla eccellente il mosaico sta prendendo forma a parte in alcuni casi perché devo dire la verità che ci sono alcuni casi di pagine come posso dire la gazzetta di youtube perché fatta in modo ordinato così facendo ognuno spamma il proprio video in modo sensato così facendo lo spam all'interno di quella pagina risulta utile eh? Benissimo, il video finisce qui, ricordatevi di lasciare un bel mi piace, anche se il video non vi è piaciuto, scrivetemi tra i commenti cosa ne pensate di questa faccenda, se voi siete d'accordo sul modo di fare della maggior parte delle pagine di spam, o preferite uno spam più pulito e corretto. Mi raccomando, condividete questo video con chiunque. Ciao!